Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi Questa notizia che mi ha fatto veramente uh, spavodire è che la soglia di pagamento adesso da 100 dollari passa a 50 dollari dopo tutti questi anni Vabbè, e eh, vabbè Comunque per quelli che vogliono ritirare i pagamenti uh, su bonifico bancario Cioè facendo sul conto corrente devono avere 100 dollari da quello che ho capito E 50 dollari su Paypal, ok e. Eh eccolo qua, adesso è cambiato eh, fino ad oggi credo potevano richiedere il pagamento al raggiungimento dei 100 dollari ma dal 15 luglio questa cifra verrà dimezzata e sarà dunque possibile richiedere il proprio compenso al raggiungimento dei 50 dollari e hanno detto che hanno aggiunto Giappone, Messico, Spagna Arge ah, adesso hanno aggiunto pure Italia perché io prima ho letto la notizia c'era scritto solamente Argentina Giappone, Messico, Spagna beh, vabbè, eh, vabbè. Eh, comunque è una bella cosa per quelli che vogliono streamare sulla piattaforma Viola questo è il mio piccolo canale, quindi se vuoi seguirmi perché ho portato questo gioco che mi ha consigliato un caro abbonato, un caro amico è un gioco che ti fa spappolare il cervello, veramente fa male anche gli occhi sto gioco, eh, veramente troppa confusione quindi grazie a tutti per questa visione, questa era la notizia grandiosa, quindi da 100 passiamo a 50 dollari e niente ragazzi, anche per i piccoli streamer eh, riusciranno sicuramente ad arrivare a 50 dollari, se streamate sempre, eh, streamate, streamate, streamate, non vi arrendete, streamate ancora, streamate ancora. Noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video, ciao.